La magia istintiva è immediata. Appena al tempo di un'azione, e i suoi effetti si scateneranno grazie al potere del mago che la esercita. Ma di cosa stiamo parlando? Solitamente appunto sono incantesimi che hanno l'effetto di un round o una durata leggermente superiore dovuta a quello che scatenano. Facciamo degli esempi. Telecinesi, dardo di fuoco o un muro di pietra che si innalza per impedire agli inseguitori di star dietro ai personaggi in fuga. Questi sono tutti esempi di magia istintiva, prendiamoli uno per uno. Telecinesi, ad esempio? Benissimo. La telecinesi può costare un punto magia e permettere al marchiato, all'incantatore, di sollevare degli oggetti poco pesanti, massimo 10 kg. Però potrebbe costare due punti magia, ed ecco che lo stesso incantesimo può sollevare un essere umano o una bestia, o qualcosa di comunque pesante. Prendiamo il dardo di fuoco invece, il dardo di fuoco è il classico dardo, quindi fa 4 danni, costa 1 punto magia e però ha degli effetti secondari, infiamma le vesti del bersaglio colpito Questo bersaglio, il round successivo, dovrà spegnere in qualche maniera le fiamme su di sé altrimenti continuerà a subire un danno ogni round e quindi abbiamo fatto un esempio di un incantesimo istantaneo che si sviluppa e si esaurisce nel giro di un round ma ha effetti nel round successivo il terzo esempio è il muro di pietra. Il muro di pietra è eh, un qualcosa che appunto viene generato dal niente e impedisce agli inseguitori di continuare nel loro inseguimento, raggiungere i personaggi. Eh, questo muro di pietra però potrebbe costare un punto magia ed essere qualcosa di estremamente fragile cosa che ha l'equivalente di 5 punti ferita, 5 punti danno che può subire prima di crollare, oppure potrebbe costare 2 punti magia, e un incantesimo istintivo che costa 2 punti magia è decisamente più potente rispetto alla sua versione super base, quindi da 5 punti ferita che potrebbe avere la versione base, ecco che ne avrebbe 15 o 20, oppure potrebbe addirittura costare 3 punti magia, ed ecco che un incantatore che va a creare un incantesimo, anzi il giocatore che interpreta l'incantatore, e quindi crea l'incantesimo che costa 3 punti magia per innalzare un muro di pietra beh, quel muro di pietra almeno richiederà 50 punti feriti prima di crollare ed ecco che questa è la logica con cui si creano gli incantesimi istintivi il giocatore ha come limite solo la sua fantasia il master, in base alla fantasia del giocatore, sceglierà se farglielo costare 1 punto magia 2 punti magia, 3 punti magia o anche di più l'importante è che si rientri in un nucleo di punti magia, di costo quindi dell'incantesimo, che possa essere solitamente pagato da un singolo personaggio. Perché se andiamo su qualcosa di troppo oneroso per le capacità del personaggio, ecco che andremo a parlare di magia ritualistica, ma ne parleremo la prossima volta.